Eccolo! Eccolo! Ah, buongiorno, buon day, ragazzi. Qua è barbuto sempre piaciuto che vi parla. Benvenuti in questo nuovo video, io sono barbuto ma non ho la barba Ragazzi, oggi siamo tornati con un video incredibile Siamo qui con una nuova reaction ai TikToker Penso che questi tiktoker ci piacciono tanto, piacciono tanto a me, piacciono tanto a voi Oggi siamo qui di nuovo, dopo un mese circa Tata, con una reaction ai tiktok della mia ragazza Bea Testeremo il mio livello di pazienza Vedremo se anche oggi mi farà incazzare come l'ultima volta Ovviamente sto scherzando incazzare Per modo di dire Vedremo un po' sui tiktok Ci divertiremo assieme sono, sono qua Con questo tablet che devo dire ragazzi è stato un acquisto davvero grandioso Lo sto usando tantissimo E ovviamente qua abbiamo la maglietta Petacolo che riflette Si illumina col flash Vi lascio sempre il link in descrizione nel primo commento per tutto il merch Le mascherine, le ferpe, le magliette Tutto il merch spettacolo. Se anche voi volete un pezzo di barbuto sempre piaciuto Link in descrizione o nel primo commento Ok dai ci siamo Allora sono qui sul profilo di Bea Ovviamente non c'è il tasto segui Perché ovviamente non ho ancora creato Un profilo qua sul tablet Non ho fatto l'accesso col mio Ma ne creerò uno secondario Dove caricherò dei video boh, Cazzo di cane Ok ragazzi, allora stiamo per partire con la reaction ai TikTok Io vi ricordo, prima di iniziare, che in descrizione ma anche nel primo commento Trovate... Tutti i link utili per seguirmi, per stalkerarmi Ogni sera faccio diretta alle 21 e per seguirmi dovete cliccare sul link che vi lascio in descrizione nel primo commento Ovviamente faccio diretta sia dove parlo sia dove gioco, gioco anche con voi Poi c'è Instagram che dovete assolutamente seguirvi Seguirvi <ride> Dovete assolutamente seguirmi E poi ovviamente c'è... cosa c'è? C'è il merch che Dovete acquistare collezione spettacolo, ora fatta questa breve introduzione. Dove vi rompo le scatole, dove vi dico dove seguirmi. Perché, non è che cioè, io ve lo dico. Ma dovete farlo, cioè, siete obbligati. Io vi obbligo. Partiamo con questa reaction. Partiamo col TikTok più recente, dove rispondo a un commento che hai fatto ai capelli. Vediamo <ride> cosa ho fatto. Li ho tagliati, e li ho tagliati. Ho, ciuffo così, ho fatto bianco. il ciuffo così bianco e poi, e poi così sono diventata più bionda. diventata più bionda, ragazzi. E... Ho fatto la tinta, fatto la tinta. Dove veramente, sono andati i commenti? Veramente? Allora giuro che se trovo un altro commento così... Oh attenzione che... Eh? Cioè, Cosa fa? Cosa fa? Ogni Cosa, tutto, fa? Ogni tutto, tutto, Cosa fa se trovo un altro commento cioè, così? Non ho visto più la roba lì. Prima, prima, prima. Adesso, dove sono ne... i <ride> Attenzione, eh? si è scaldata la ragazza. Questo non è un lip slink, è, è lei che canta. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Ragazzi, io ve lo dico: Non mi metto io a cantare. Perché se mi mettessi io a cantare, ragazzi, diventerei cantante babuto. Sempre piaciuto. Nuova challenge oh, per scopo. Lucky. allo <ride> schermo. In realtà non si chiama Lucky. Si chiama Wendy. Però a me piace un botto prendere in giro Bea chiamandola Lucky. Cioè non so, mi diverto, raga. È bellissimo perché ogni volta che lo faccio la si prende male. come reagisce all'applauso? Come reagisce all'applauso? Mi frega niente. Se n'è andato? Se n'è andata. Che ho tu in prima di andare a letto. Anch'io ogni tanto la faccio Dopo essermi truccato Non si sente la musica qua? Non si sente la musica? Perché non si sente la musica? Non si sente la musica questo TikTok Bea, devi stare attenta Perché qua ci voleva una bella canzoncina Qualcuno voleva vedere la mia cameretta Chi? <ride> uh, quanti gioielli Quanti orecchini <ride> Il diploma Wow Così sembrava un po' follettina creation no? Io Giuseppe e Giuseppe Barbuto siamo diventati una cosa unica. Play, vediamo questo TikTok. Lui <meghe> <meghe> <meghe> è Barbuto? E Barbuto sempre piaciuto? <meghe> Questi TikTok sono sfasati. Io continuo ad alzare e abbassare il volume. Alcuni sono altissimi, alcuni sono bassi Ragazzi, fatemi capire qua. Oh, quello. è barbuto? Quello è barbuto. Oh, come mettiamo queste due ferbe al Mm. Ragazzi mi è venuto una strana roba Mi è venuto da parlare così ogni tanto con la R Moscia Io non ce l'ho la R Moscia A parlare in questo modo Vi assicuro che mi viene auto... Cioè non riesco più a fermarmi Mi inizio a parlare così e poi... Avete capito? Parlo così e poi... Oh. Quando la prof ti vuole interrogare durante la video lezione Premiamo play <ride> eh. Ho visto una scuola tua Molto aperta eh Raga Ragazzi Il mio ragazzo quando non mi fa i grattini prima di andare a dormire Guarda dove sono finita Cosa vuole dire? Si butta in mezzo alla strada quando non mi faccio i grattini Grave questa cosa eh? Oddio che schifo Che Cazzo sta facendo oh. Ma cos'è? Ah queste tiktok comunque secondo me li fa solo lei eh Ma cos'è? Quando il tuo ragazzo ti lascia perché ha conosciuto un'altra su Instagram Ma sei sempre tu con un profilo fake Quindi con questo vorresti dire che Quella ragazza Con cui messaggiavo l'altro giorno Ovviamente scherzo perché messaggio con almeno 20 ragazze <ride> barbuto è sempre piaciuto Quando il tuo sugar daddy ti ha appena comprato una villa gigante Ragazzi nei commenti mi potete dire cosa vuol dire questo sugar daddy Perché non lo so lo sento dire spesso, ma non so cosa voglia dire sugar daddy. Fatemelo sapere nei commenti. Io e mia sorella, gemella, vogliamo lo stesso uomo. E che problema c'è? <ride> eh, io lo sapevo. L'altra volta coso, adesso questo. Com'è che si chiamava quell'altro, dell'altra volta? Chris Brown? No, non era Chris Brown. Chi era? Mi sfugge il nome. Quel cantante che si è a fare i TikTok. Bel ragazzo, eh. Per l'amor di Dio. Però, oh. Adesso questo qua. Nice. Eh, lo dovevo mettere. Com'è che si chiama questo qua? Tony Lopez? Chi è? È Tony Lopez? O è l'altro? Comunque, voglio ammettere. Cioè, Barbuto è sempre piaciuto. <ride> questo, questo è bellissimo. Quando vuoi fargli capire che sei scazzata per qualcosa? Vediamo Non conosco la canzone Ecco vediamo Questo mental breakdown check Cos'è sta roba Ah qua quando ha provato a farsi la tinta da sola Che non è brava come me ovviamente Sono più bravo io a fare le tinte Ragazzi se avete bisogno di una tinta Contattate il barbuto nazionale E eh, questo è barbuto eh Questo è barbuto. Guarda che capelli rosa eh? Che tinta che mi ero fatto Incredibile che tenero, che tenero Ma <ride> qua gli ho sputtato l'acqua in faccia <ride> Comunque con quegli occhiali sono irresistibili hey ragazzi, Ecco, Jason Derulo si questo chiamava questo quello dell'altra volta questo ah, Un altro TikTok, insieme Sentiamo, sentiamo, sentiamo Sì huh. Huh. Yo Ho oh. Adesso sapete cosa vi dico? Sapete cosa vi dico? Mo metto la base e ve lo faccio io freestyle ragazzi, senza scrivere niente, guarda Let's do it. Yo, yo, yo, bella Jason Derulo, bella Tyler Holder, bella la ragazza che non so come si chiama. Sì. Yo, barbuto sulla base. Sì, mi chiamo barbuto, sono sempre piaciuto. Speriamo che con Jason Derulo non sia anche cornuto. Quando bevo il caffè me lo faccio da un imbuto. Yo. Mi chiamo Barbuto Giuseppe. Ho una certa. è finito! Ok. È finito. Comunque mi chiamo Barbuto Giuseppe. Ho un certo amore per quelle che si chiamano tette. Ragazzi che freestyle. Hai sentito solo tette? Ciao ragazza. Ciao. Stavo facendo un freestyle. Sulla base di Jason de Ugo. Sto amore. Eh lo so. E l'ho fatto, eh. Hai fatto un cristale? Certo. Come è venuto. Bene. <ride> Datemi un voto. Da 1 a 10. Io te lo devo dare, non ho sentito. No, loro. Ah. Eccolo. Bene. Poi andiamo avanti, andiamo avanti. Attenzione, attenzione. Que que quello sono io, eh. Quello sono io. Non mi ero neanche accorto, ragazzi. Zero. Ragazzi. In questo video non solo abbiamo fatto la reaction C'è stato anche un freestyle ragazzi Che freestyle Comunque è arrivato il momento ragazzi I capelli sono diventati completamente di nuovo Biondi, bianchi, è andato via rosa Quindi tocca farsi la tinta blu E vi ricordo che la farò in diretta Con voi perché ho perso una scommessa Quindi andate tutti a seguirmi link in descrizione e nel primo commento Spero che vi siate divertiti Ma penso proprio di sì come al solito Perché Barbuto è sempre piaciuto Vi ricordo in descrizione nel primo commento Il merch petacolo, felpe, magliette Mascherine, c'è tutto raga, tutto Se avete un pezzo di barbuto sempre piaciuto Affrettatevi, ci vediamo Mercoledì con un nuovo video Perché ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica Alle 18 barbuto Carica qua un video su youtube Segnatevelo sul calendario Attivatevi le notifiche E se siete nuovi iscritti commentate con hashtag Nuovi iscritto. E benvenuti nella famiglia